Amici di Le Fonti TV, bentrovati! e come avete visto dalla nostra sigla siamo completamente immersi nella nostra settimana tematica dedicata alle risorse umane, la nostra Le Fonti HR TV Week nella quale affrontiamo naturalmente il tema del lavoro a 360 gradi e l'argomento che affronteremo in questo appuntamento è veramente centrale e ci proietta anche verso un nuovo modo di ragionare sul lavoro perché parleremo di benessere, benessere dei lavoratori, dei dipendenti, che fa bene ai lavoratori e ai dipendenti, ma fa bene anche alle imprese e vi spiegheremo perché. E vi spiegheremo anche perché è importante parlarne oggi, quello sicuramente, anzi partiremo proprio da questo nuovo rapporto tra il lavoratore e l'azienda come prospettiva futura. La voglio mettere in questo modo e vi presento la mia ospite Silvia Torselli, benvenuta Grazie. in studio da noi, responsabile Servizi and Solutions e People Caring di Jointly. Grazie. Due parole su Jointly perché questo ci porta già a capire un po' qual è il lavoro che fate nella direzione, no? che ho un po' messo sul tavolo in apertura. La società Benefit è dal 2023 la prima B Corp del settore che progetta, eroga e misura gli impatti proprio delle iniziative per il benessere delle persone all'interno delle aziende. Come viene declinato questo lavoro in sostanza? Viene declinato in una serie di soluzioni che vengono offerte alle aziende per progettare promuovere il benessere per incontrare i bisogni dei dipendenti e dare risposte molto concrete, chiaramente preoccupandoci anche di che ricaduta queste risposte hanno poi nella, nel contesto di riferimento che può essere il contesto sia del singolo dipendente che della sua famiglia, della comunità. E, probabilmente certo. anche verso il nostro futuro. È vero che di benessere quando affrontiamo il tema del lavoro si parla sempre più spesso. Mi verrebbe da dire per fortuna che è così, perché insomma tutti noi trascorriamo del tempo al lavoro, dobbiamo sentirci magari non proprio a casa, ma dobbiamo sentirci a nostro agio. E indubbiamente la pandemia, torniamo un po' indietro nel tempo, però è il periodo che ha cambiato un po' anche le carte eh, in tavola. Ha innescato un cambiamento radicale proprio nel mondo del lavoro, eh, cioè i lavoratori... Eh, per primi hanno iniziato a dare eh, più importanza al proprio benessere personale, ripeteremo questa parola più volte perché è inevitabile, è alla qualità della vita, mettendo ovviamente al primo posto i desideri di autorealizzazione, cioè io sono io, voglio questo dalla mia vita e quindi cerco di averlo sul lavoro. Si parla tanto di grandi dimissioni, un argomento molto importante in America, ma che anche in Italia sta, sta prendendo sempre più spazio nel dibattito, cioè si lascia un lavoro perché appunto non ci si sente a posto, non ci si sente bene. Io le chiedo subito, ti chiedo subito, quali sono le sfide che accompagnano gli HR in questo cambiamento, mi verrebbe da dire, epocale. Sono tante, sono tante le sfide sul tavolo degli HR, ehm, riassumiamole un po' così, diciamo che abbiamo affrontato una transizione digitale e adesso affrontiamo una transizione HR. Ehm, il tema delle grandi dimissioni è un tema antecedente, il Covid, diciamo che il Covid l'ha accentuato. Eh, ha a che fare con eh, quella che è una trasformazione un po' identitaria della persona no? Del, in cui noi siamo immersi. Eh, un tentativo anche di ricostruire un po' le mappe, okay? quando c'è una trasformazione identitaria si ricostruiscono delle mappe, si ricostruiscono dei punti di riferimento. Il punto di riferimento lavoro è fondamentale, non solo come sostenibilità economica, ma anche proprio come cittadinanza, come identità. Ecco quindi che le persone, come se ci dicessero, che eh, stanno riscoprendo il senso del loro vivere e di conseguenza vogliono un po' riprenderne il controllo. Il lavoro gioca un ruolo fondamentale, ehm, il lavoro è fatica anche, è la volontà di realizzare qualcosa che va oltre noi, qualcosa di più grande. E allora eh, la sfida HR per me oggi è passare forse da una, un concetto dove le risorse umane sono un bene, un bene da preservare, da, da far crescere proprio per garantire la produttività, a un mercato del lavoro che sta cambiando, dove le persone mettono a disposizione i propri talenti, eh, le proprie competenze e eh, le aziende si trovano a competere per questi talenti. Il tema delle grandi emissioni è, è un tema che, che emerge, non è l'unico sinceramente, però emerge perché molti di questi talenti sono proprio le persone più talentuose ecco, che escono dall'azienda e quindi il costo è molto alto certo. e in generale il costo è, è, è molto elevato. Dall'altro lato gli HR hanno tante tematiche, hanno una tematica appunto di velocità, di, di produttività, di flessibilità sul loro tavolo, ma la tematica principale è quella che dicevi tu, è quella dello stare bene. Eh, stare bene in azienda significa essere capaci di mettere le migliori energie, e riuscire a conciliare la propria vita in modo sereno, possibilmente, e garantire così quella continuità di cui le aziende hanno bisogno e rimanere sul mercato alle velocità che oggi ci costringono a, certo. a seguire. Beh, Quando fa piacere stare al lavoro, è vero, il lavoro è fatica, ci mancherebbe, poi si torna anche volentieri a casa, però, insomma, un conto è lavorare in un certo modo, magari con il sorriso, e di conseguenza portare eh, ancora più risultati alle aziende per quello, no? che è, lo dicevo, un benessere che fa bene ai lavoratori ma che fa bene alle aziende, partiamo sì, proprio da qui. è proprio uno spazio dove la persona si mette in gioco, dove le aziende possono così beneficiare anche di una creatività, una volontà di essere, di dare il proprio contributo. Certo, Silvia, sì, ecco, potremmo eh, definire questo un contesto di grande transizione, no? di passaggio. Sì perché dobbiamo ancora probabilmente tutti noi prendere le misure, eh, però il welfare aziendale, o forse adesso eh, lo possiamo definire corporate well-being, no? si, si chiama in questo modo, assume sempre più rilievo. E quindi per far sì che le persone si sentano maggiormente coinvolte in quello che fanno e anche sempre in maniera più distesa, ecco, utilizziamo anche quest'altro termine, bisogna puntare sulle componenti di people caring. Eh, tra le diverse misure che voi state adottando, quali sono le più apprezzate? È un momento di transizione, ma la vita della persona segue tantissime fasi. Per cui la, il concetto principale che vorrei portare è che all'interno delle organizzazioni c'è uno spazio per ciascuno, in base al, alla fase della vita che sta affrontando. E da qui ci, ci, ci colleghiamo a quelle che sono le, le soluzioni diciamo, più più a valore, percepite come più a valore, perché sono proprio quelle che incontrano il bisogno poi della persona nel momento in cui sta affrontando determinate tematiche, ma è anche quello dove la persona sa che laddove un bisogno eh, venga espresso verranno in qualche modo accolte. Quindi sono le soluzioni a supporto della genitorialità con anche una targetizzazione direi, quindi i neogenitori hanno delle esigenze specifiche, i genitori con eh, i ragazzi in fascia scolare, insomma in età scolare ne hanno delle altre e poi ci sono anche genitori dei più grandi che domandano eh, la possibilità di avere un, un orientamento, uno spazio molto aperto all'interno del quale poter eh, beneficiare anche di contenuti a valore che orientino i propri ragazzi. Quindi tutto quello che ha a che fare con la genitorialità, perché promuove anche una migliore integrazione vita-lavoro, tutto quello che ha a che fare anche con il futuro direi, quindi dare una mano per scegliere il percorso di studi, per scegliere il percorso dopo il diploma e poi quelle soluzioni diciamo anche molto caratterizzate da, dal contesto sociale in cui siamo immersi. Quindi il fatto di essere un caregiver, cioè di essere una persona che si fa carico di un familiare anziano non autosufficiente in modo eh, continuo, duraturo, è qualcosa che è nei tavoli e, e sul tavolo okay. di tantissimi dipendenti. E, c'è bisogno di una risposta organizzata, di tante informazioni e ci vuole tempo. Di conseguenza l'azienda in questo caso può abilitare la persona con un orientamento, ascoltando le esigenze orientando i servizi. Eh, si prende consapevolezza no, anche di questo ruolo, quindi l'azienda può fare tantissimo. E ci sono anche quelle soluzioni proprio del benessere, eh, complice anche la pandemia, il, lo stare bene ha tantissime sfaccettature, Stare bene a 360 gradi non vuol dire soltanto essere in forma, vuol dire anche stare bene dal esatto. punto di vista mentale, della postura, no? abbiamo tanti anche stili di vita diversi, abitudini anche diverse, riuscire ad avere un equilibrio fra tutte certo, queste. A livello mentale è la prima cosa anzi quando non si sta bene a livello mentale mio modesto parere ma che penso possano eh, dare tutti insomma non si sta bene neanche con il proprio corpo no? cioè voi lo insegnate ci si credo sente proprio... un po' a disagio eh infatti eh, appunto, e la parola massimo. disagio in questo nostro focus e approfondimento la vogliamo proprio accantonare per capire come invece sentirci al contrario sempre a nostro agio ecco eh, Silvia sì, e su questo sì. se posso aggiungere certo. il tema delle organizzazioni è anche un tema proprio di benessere organizzativo perché le persone certo. che stanno bene chiaramente poi contribuiscono a far star bene tutta l'intera organizzazione. Quindi non è soltanto una tematica di disagio, è anche una, un, quello che ha accentuato diciamo, il, la, la pandemia e la possibilità di uno spazio di eh, di dialogo, uno spazio aperto dove porre anche delle domande anche solo per focalizzarsi, riorientarsi in un momento certo. di, di difficoltà o in una situazione di, di stress. Certamente, ecco appunto, quindi stiamo parlando di un nuovo concetto di lavoro e di organizzazione lavorativa, che se mettiamoli insieme è stata, sono state consentite dallo sviluppo tecnologico, eh, possiamo dire che siamo diventati tutti un po' più smart no? proprio per l'innovazione tecnologica? Eh, a questo punto, però, visto che parliamo di risorse umane, la domanda su tutte, come si conciliano la parte tecnologica e il fattore umano? Domanda interessante, <ride> sfidante, anche per, da, da portare in poco tempo. Allora, la, la tecnologia abilita, la tecnologia ci sta sicuramente eh, portando tantissimi strumenti. Eh, la tecnologia ci, ci mette nelle condizioni anche di codificare i processi, di automatizzare, di, di innovare. Eh, da sola però la tecnologia non basta per rendere un lavoro smart, c'è bisogno anche della, del fattore umano. Eh, se noi guardiamo tutto questo cambiamento è chiaro che dalla tecnologia abbiamo tantissimi dati che possiamo finalmente analizzare, però c'è poi un comportamento che è un comportamento umano, l'insieme di di queste due componenti ci dà il cambiamento. Eh, il fattore umano poi si concretizza tantissimo nelle relazioni. Oggi una delle sfide HR è il fatto di avere più generazioni in azienda, ne abbiamo anche fino a quattro. Eh, far dialogare queste generazioni non può essere soltanto delegato a degli strumenti tecnologici, tutt'altro passa sicuramente dalla relazione e dall'abilitare le persone. Eh, la tecnologia da un lato quindi ci, ci dà tantissimi spunti e ci ha un po' costretti a trovare nuove mappe, nuove strade. Come trasformare queste mappe, queste strade, per far diventare le organizzazioni forse un pochino più resilienti, più creative, sì. eh, è attraverso l'umano, l'umano che ha bisogno chiaramente di, di uno spazio. Noi nelle soluzioni lo, lo, lo, lo proponiamo questo, questo aspetto perché siamo un'azienda chiaramente digitale, tecnologica, eh, che però poggia il, la sua missione sul rispondere a dei bisogni che sono concreti, sono reali per le persone e quindi affianchiamo sempre anche in questo caso una persona, un orientatore, qualcuno a cui ci si può rivolgere sia proprio per avere un confronto, sia anche per um, come dire, sopperire anche a tante situazioni di solitudine a volte certo, che, si, certo. che questa società ha portato con sé. Non dimentichiamo che insomma, la rete di protezione della persona e della famiglia si è un po' ristretta mm -hmm, e quindi vero. la tematica um del, de dell'essere umano è una tematica molto, molto sentita. Assolutamente sì. E io vorrei parlare con te, Silvia anche di um, sostenibilità, no? mm -hmm. anche qui credo che si, spesso possa essere un termine un po' abusato, però noi vogliamo invece spiegare che cosa intendiamo, ovviamente è uno dei cardini della nuova cultura lavorativa, ripetiamo spesso anche un acronimo ESG. Eh, ossia identifica gli impegni per la tutela dell'ambiente verso le persone e le comunità social e naturalmente per il rispetto delle politiche di etica e trasparenza se vogliamo parlare anche di governance, insomma anche qui ISG lo sentiamo spesso ma io vorrei entrare un po' nel merito con te eh, in Italia il tema ambientale è sempre predominante, no? parliamo dell'ambiente, però eh, perché possiamo dire, perché credo che lo possiamo dire, che la S di social è eh, altrettanto rilevante, non dico più importante, però che andrebbe, insomma, analizzata allo stesso modo, quantomeno? Allora, eh, la sostenibilità è un obiettivo strategico a cui tendere oggi. Eh, la sostenibilità cosa si intende? Si intende un modello di business che garantisca eh, la sostenibilità a lungo termine, quindi che l'azienda rimanga no? e perduri nel tempo, ma che è un modello di business attento alla componente ambientale, al benessere sociale e anche a una governance che porti anche equità. No? Eh, la componente sociale, quella S lì, indica sì. eh, la capacità di garantire il benessere sociale ad ogni individuo in modo equo. Ecco quindi che eh, se le mettiamo insieme apparentemente diciamo, noi siamo immersi in un mondo che è orientato appunto alla sostenibilità ambientale ma in realtà anche questo cambiamento ciar, ma tantissime situazioni stanno sempre di più evidenziando che la parte sociale è altrettanto importante. Anche le normative, anche i cambiamenti diciamo di reporting che stanno arrivando lo, lo sanciranno definitivamente. Noi come l'abbiamo interpretato, perché come dicevi anche tu prima, siamo nati come startup a vocazione sociale, no? siamo società benefit, quindi abbiamo anche un obbligo di rendicontare no? il nostro, la nostra ricaduta, il nostro impatto, e abbiamo preso anche la decisione di diventare società B Corp, certificata B Corp. Questo perché il welfare impatta non solo sugli ESG, ma ad ampio spettro sulla vita delle persone, sul loro proprio stare bene. Eh, prendiamo tutto il mondo della salute e del benessere, okay? prendiamo tutto il mondo anche, del, ehm, se vogliamo, della conciliazione, no? della parità di genere, dell'empowerment femminile, sì. ma il welfare ha anche il, la funzione di sostenere. Eh, aziende, di fatto, che investono a loro volta in risorse umane, in infrastrutture, in innovazione e ha anche il ruolo di, attraverso appunto risorse economiche, di contrastare quella che è una povertà della famiglia che avanza o anche quelle marginalità sociali, nonché può contribuire, e poi magari lo vediamo, l'ho accennato prima con, eh, con il mondo diciamo, del, dell'orientamento dei ragazzi, può contribuire anche a, a, a un'istruzione un che sia più, più ampia possibile, certo. più equa possibile. Certo. Quindi, la componente social nel welfare diciamo che è proprio innata. Poi, a seconda dell'iniziativa, si ricollega o meno a, a un obiettivo ISC certamente, piuttosto che un altro. Certamente, insomma, però sicuramente parliamo di orizzonti sempre più ampi. no? Sì. Questo è un po' il punto di partenza di tutti i punti che abbiamo toccato finora. È un'altra parola che eh, usiamo e che andiamo così ad analizzare e che sentiamo quotidianamente, purpose, cioè lo scopo. Beh, ovviamente quando parliamo di lavoro... Abbiamo uno scopo, abbiamo un obiettivo, è un po' il cuore del business mi verrebbe da, da dire, insomma sono i valori anche che l'azienda promuove, che condivide con i clienti e, e con chi lavora con l'azienda, no? che anche la caratterizzano perché ovviamente a seconda dello scopo un'azienda viene caratterizzata, però eh, non so se sei d'accordo con me, rischia a volte di restare una parola un po' vuota, un po' astratta, no? che, che, un po' di facciata. Come possiamo eh, fare eh, affinché non sia così e che diventi qualcosa di concreto, insomma, no? quindi che, eh, che, che possa diventare qualcosa che non rimanga solo aleatorio. Avete, non so, qualche, ti chiedo, se hai qualche caso da condividere con noi? Sì, anche se la ricetta definitiva non, non esiste, no? cioè, ognuno certo, deve un po', certo. un po' cercarla. È importante però sapere che le, le nuove generazioni che arrivano in azienda al, al, allo scopo fanno molta attenzione e in generale ehm, attorno alla missione, allo scopo di un'azienda, si genera quella che è l'appartenenza, no? quindi la volontà di una persona di, ri, non solo di entrare in quell'azienda, ma anche di rimanerci e di contribuire quindi a, alla sostenibilità dell'azienda stessa. Ehm, io vi ho portato un po' il caso appunto di questo programma che è Professione Genitori, ehm, che è di fatto un percorso che affianca i genitori nelle varie fasi della vita e nelle tematiche quotidiane. È un percorso che si articola in, in quattro moduli. Uno dei moduli, appunto, è dedicato ai genitori, diciamo, fino ai 18 anni, con le diverse fasce di età. Un altro percorso è dedicato alle competenze digitali che i genitori devono e possono acquisire. E due moduli, invece, sono dedicati, uno all'orientamento verso la scuola superiore, l'altro all'orientamento dopo la scuola superiore. Eh, questo programma ha vinto, la, la misurazione di questo programma lo scorso anno ha vinto il premio CESAR eh, proprio per l'impatto. Che cos'è questo spunto che vi lascio? È ehm, Per non lasciare che uno scopo, un purpose, rimanga distante dalle persone è necessario dimostrarne la coerenza no? cioè, nel quotidiano. Mm. Per farlo lo possiamo misurare. Chiaramente non sarà una misurazione come quella che siamo abituati a fare diciamo, in ambito finanziario, una misurazione più intangibile, più qualitativa, ma è possibile. Noi rispetto a questo programma ormai sono anni che ne misuriamo l'impatto, quindi ci impegniamo a cercare di capire qual è la ricaduta eh, di questa iniziativa che viene sponsorizzata eh, da più aziende contemporaneamente, un'iniziativa interaziendale, che ricaduta genera non solo sul benessere dell'individuo, ma anche nel benessere della famiglia, della comunità di riferimento e poi anche in termini di fiducia verso il futuro. Chiaramente alla base c'è una metodologia eh, non ci si improvvisa no. ecco. Eh, ci sono soprattutto dei... in questo caso insomma. No, vanno rispettati anche delle, degli standard piuttosto che delle procedure noi ci siamo ispirati in, soprattutto negli ultimi due anni alla teoria del cambiamento però ti permette eh, la misurazione di ciò che tu poni in essere quindi di un'iniziativa misurarla e rendicontarla eh, ponendo su questo anche il miglioramento continuo ti consente di far capire che quello scopo non è qualcosa che rimane sulla carta, ma è qualcosa da vivere. Certo. Beh, Guarda, Laura, eh, Silvia, scusami, eh, quello che stavo, su cui stavo ragionando è questo. Io all'inizio, in apertura di questo nostro focus, ho detto ehm, parliamo di benessere del lavoratore, del dipendente, che poi diventa anche benessere dell'azienda. Corretto. Ma, e invece parliamo di molto altro, perché parliamo di benessere familiare, di benessere della società, della comunità. Quindi eh, l'importanza di cui accennavo insomma, in apertura di questo, di questo nostro focus va ancora più avanti. Cioè parlare di benessere quando parliamo di lavoro non è solo il benessere mio come appunto lavoratrice, e già di per sé sarebbe un successo, no? E tutti i lavoratori si sentissero comunque, come abbiamo detto, a proprio agio al lavoro. Ma poi questo benessere io lo porto anche all'esterno, quindi a casa mia, alla comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma, abbiamo visto come. Eh, ecco, eh, ti lancio l'ultima provocazione, ma che può essere da chiusa. Eh, come sia facile parlarne, ma nello stesso tempo se si seguono anche dei modelli sia facile anche raggiungere questi, questi obiettivi. Speriamo che quante più aziende riescano a metterle in pratica. Sì porsi degli obiettivi è, è, è aziendalmente <ride> diciamo è sì, non si può prescindere no, insomma, assolutamente no, eh, no. Eh, però ecco è un cambiamento che è accelerato mi sentirei di dire eh, su dinamiche so, accelerato soprattutto sulle dinamiche organizzative e familiari il benessere dell'individuo diciamo fa parte di tutto questo perché è il nucleo iniziale da cui parte tutto, da cui si dirama e è un processo ancora in atto, con tantissimi risvolti, ma ehm, ecco, porsi degli obiettivi sì e sapere che è un miglioramento continuo, che è un percorso, non è qualcosa che inizia oggi e finisce domani, no. è qualcosa che è proprio il cambiamento della modalità quasi di lavorare per stare sul mercato a questa velocità con delle persone contente, produttive, eccetera, è necessario mettersi in gioco, essere dinamici, eh, sfruttare anche le potenzialità della tecnologia e al tempo stesso però sapere che l'organizzazione avrà un po' una trasformazione per diventare più dinamica, certo. più flessibile, più resiliente. E se abbiamo tanti strumenti, abbiamo tante possibilità e poi è l'uomo che le deve sfruttare, no? È il fattore umano. Esatto, così almeno, vedi, siamo tornati proprio al punto che interessa di più a tutti noi. Grazie a Silvia Torselli, è stato molto interessante questo dialogo, responsabile Servizi and Solutions e and People Caring di Jointly, ed era importante inserirlo all'interno della nostra HR Week, perché insomma è un nuovo modo di lavorare e tutti dobbiamo andare in questa direzione. Quindi io per prima, insomma, sono molto felice di aver approfondito le tematiche con te. Ti ringrazio. Grazie a voi. E grazie a tutti voi per averci seguiti, rimanete naturalmente sulle fonti tv, vi auguro un buon proseguimento.